Scaccia pensieri. Anticiperò il pensiero. È controllato, infiltrato, doppio giochista, calcolatore. È un pensiero politico, non fa nulla per niente. Smetterò di nutrirlo di sogni immaginari. Sento, dunque, sono. Oceano Pacifico. Medito sul da farsi. Nel frattempo servo e ascolto lamentarsi mio fratello. Non è mio, madre diversa, mi chiedo se sia così importante da dove veniamo, difendere i confini delle proprietà, so solo che nessuno impedisce di immaginare l'orizzonte rivolgersi a me. Sorrisi nell'aria Non mi sono alzato, e il cielo, ad essersi avvicinato, sono caduto nei tuoi sorrisi, e la terra è scomparsa da sotto i piedi. Settembre d'estate. Ogni onda un Big Bang. Forme in vita si lasciano portare in luoghi dove nasceranno sensi. È la cima della montagna a spingermi verso lei. Volto le spalle e faccio l'indiano. Stringiti. Dietro le nuvole il sole. Non pensare. Se ciò che senti è possibile, il pensiero crea steccati. Se ti fermi a pensare, il recinto ti circonda e lascia fuori te stesso. Se ti fermi a sentire, non hai bisogno di scavalcare quelle mura. Se ti fermi a sentire, il mare che è dentro, galleggerà aggrappata le tue cellule. Lasciati circondare dall'infinito. Servizi segreti con vassoio di emozioni serviti pure gli avanzi mi, mi diranno di te caccia al tesoro non cerco chi può trovarmi se non mi preoccupo non significa che non mi interessi la libertà è fatta di rinunce di cose che mai saranno nostre la libertà è fatta di lotte per cose che mai potranno rubarci, che solo noi possiamo abbandonare. Grazie. Ciao ciao. Chiudo.